Quindi l'area archeologica con i suoi resti tutto sommato scarsi si trasforma e appare ai nostri occhi l'anfiteatro di Arrezio. Se ne comprendono le dimensioni, le altezze, la struttura, quindi è un effetto interessante.